scritto una cosa. Dimmi se ti piace. Ok. Adesso, senti come mi batte il cuore. Mi metti in imbarazzo. Senti, mi batte tanto, eh. Eh, se no moriresti. <ride> È una cosa romantica. Che palle, ma adesso. Eh, ma adesso. <ride> se solo avessi le parole, te lo direi. Anche se mi farebbe male. Ma è una canzone. <ride> no. Eh, se io sapessi cosa dire, lo farei. Ok. Se io potessi immaginare, dipingerei il sogno di poterti amare. Ma mi stai per il culo? No. Amore, è una cosa seria. Ok. Perché assomiglia a qualcosa. Se solo avessi le parole... Già... <ride> <ride> yeah.